Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e siamo qui con il primo video del 2021. Ebbene sì ragazzi abbiamo raggiunto i 900 iscritti, proprio qualche giorno fa alla fine dell'anno insomma. Quindi possiamo dire che questo è un po' anche uno speciale 900 iscritti. Ma più che altro è un video per inaugurare il 2021, sperando che non sia come il 2020. Diciamo che per me quest'anno è stato davvero pieno di cambiamenti. Sia nella, nella vita insomma, perché è un po' quella di tutti noi cambiata con... Le... Tutte le restrizioni, sia dalla parte del canale, perché sì, ho cambiato totalmente il mio format durante l'anno e ho fatto vari test. Diciamo. E se doveste chiedermi quali sono i 5 video che vi consiglierei del mio 2020, oltre alle top, insomma, quelle sono sottointese, io vi darei questi 5 video che vi sto per dire. E per primo, ragazzi, di sicuro. Vorrei consigliare di vedere questo video. Diciamo che mi sono impegnato davvero tanto per farlo. Quando ho trovato Mr. P ci sono rimasto davvero bene perché mi piace tanto giocare con Mr. P. E mi sono detto: ma perché non lo mandiamo al grado 20 livello 1? Insomma, ho comprato la skin appena uscita, è stato un delirio! È stato bellissimo soprattutto montarlo. Perché l'ho fatto mi ricordo di averlo fatto proprio al volo questo video era davvero davvero un montaggio veloce perché era venerdì se non sbaglio era venerdì ero appena tornato a casa e non avevo preparato nulla stavo aspettando la skin per registrare il video e quindi ho fatto tutto quel giorno lì è stato tutto un flash diciamo però alla fine mi è uscito bene mi piace veramente tanto soprattutto per la canzone anche perché è Mr. P insomma è Mr. P quindi se dovessi consigliarvi un video vi consiglierei questo poi ragazzi il prossimo video che vorrei consigliarvi è questo come dice la copertina questo video è letteralmente un test ragazzi è stato un test che poi non ho più portato avanti diciamo l'ho fermato con quel video quel test perché si sì, mi piaceva montare assolutamente mi piaceva montare così Uh, mi sono divertito tantissimo nel farlo un po' meno nel registrarlo perché in quel video mi vedrete molto sclerare Questo video è probabilmente uno dei più peculiari di questo 2020 uh, Dato che mi pare che inizio 2018 o inizio 2019 io montavo normalmente così insomma Poi ci ho, pers ho perso un po' la mano, mi sono uh, meccanizzato un po' Ho provato a riprendere in mano questo stile di editing e mi è piaciuto tanto Trovare quelle clip è stato molto difficile Ma alla fine ce l'ho fatta Soprattutto quello della secchiata Io quello per trovarlo ci ho messo una cosa come 20 minuti Era troppo introvabile È stato davvero bello montarlo Mi è piaciuto davvero tanto e... Il problema però è che è difficilissimo trovare tantissime clip Io ne ho usate tipo una ventina solo per quel video mi sono divertito, però non credo di voler fare tutto questo lavoro per un video di quanto... 5 minuti. Preferisco concentrarmi su qualcosa di più lavorato, insomma, ma più produttivo. Però, se voleste farvi una piccola risata per un video veloce, insomma, di 5 minuti, questo test fa per voi. Un terzo video che mi piacerebbe consigliarvi è questo. Allora, ragazzi, è stato... Pubblicato a marzo, quindi c'era già la quarantena insomma Ma noi l'avevamo registrato molto prima Mi pare l'avessimo registrato gennaio forse È stato bello soprattutto per il green screen che poi a un certo punto è spuntato È stato bello, abbiamo... volevamo intavolare una serie Minecraft Hardcore <ride> Abbiamo lasciato perdere dopo quel video Diciamo che è andato un po' male perché sì, siamo morti più volte Sì, abbiamo creato più mondi Sì, abbiamo comunque fallito eh, Però è stato divertente, davvero divertente, spassoso soprattutto Poi abbiamo i nostri golem che ha venduti, che attaccano solo me e Michael no E insomma, se vi piace comunque Minecraft oppure i video semplici, questo fa per voi Non c'è dietro tanta lavorazione, siamo semplicemente noi due deficienti che giochiamo un gioco malissimo Però è bello, è bello, quindi ve lo consiglio davvero e ragazzi il penultimo video che vi consiglio è questo, per quanto vi consigli davvero tanto la serie di Dark Souls, che è davvero divertente e intrippante, il gioco è davvero bello, questo episodio in particolare è quello che mi è piaciuto di più finora, E adesso siamo al 7, finora è quello che mi è piaciuto di più perché c'è l'adrenalina, c'è cioè io che cado dalle scale, c'è tutto, c'è... Cosa può mancarvi? Cosa volete di più dalla vita? Il demone capra Il demone capra Ma come si fa? Come ho fatto a metterci Un'ora, due ore? Quanto ci avevo messo? Ci avevo messo tantissimo Però è stato È stata una sfida È stata davvero una sfida Ci abbiamo messo due ore Infatti quello, è tutto... quello Quel video non doveva esistere Battiamo demone capra Andiamo nelle profondità No Ho dovuto creare un episodio a parte Perché in quelle due ore È successa tantissima roba Sono morto Sono morto sono morto però eh, però si sono create tante situazioni che non potevo eliminare insomma quindi ho deciso di fare un episodio a parte con questo demone capre, insomma questo ferocissimo nemico e niente direi che ne è valsa la pena quindi se doveste riguardare la serie di dark souls questo episodio per ora secondo me sarebbe il migliore L'ultimo video che vi consiglio quest'anno Quello che vi consiglio di più in verità Insomma, ragazzi Eccolo qui Questo video non è spulato molto nel mio canale Ma io ve lo giuro, è una perla È uno dei migliori del mio canale Quel video io me lo sono riguardato tipo 5 volte Per quanto era bello Perché è davvero spassoso, è davvero divertente Ti mette una... Non lo so, non lo so, ti lascia un qualcosa Ti rallegra la giornata, insomma Come ve lo dico, come ve lo spiego Eh, c'è un qualcosa in questo video che io non riesco a esporvi Ma è davvero catturante Io... Eh... Non ho parole, questo video io non... <ride> non ho parole Abbiamo un genio nel disegno Incredibile, a parte le nostre doti artistiche che sono fuori dal comune però eh, oltre a questo siamo davvero davvero davvero stupidi quindi ragazzi dura un quarto d'ora ma per chi magari ha avuto una brutta giornata o si vuole fare una risata per rallegrarsi questo video è perfetto il risultato lo vedrete quindi ragazzi questo è tutto questi erano i 5 video che ho deciso di consigliarvi quest'anno facciamo 9 con le top in ragazzi spero di donarvi molti altri sorrisi in questo 2021 anche se eh, è stato difficile portarvi quei sorrisi perché siamo stati tutti divisi insomma non potevamo mai vederci abbiamo fatto queste cose qui un po' su internet ma è andata davvero davvero catastroficamente perché le nostre connessioni diciamo che non sono proprio da 5G eh, non sono proprio fibra quindi ragazzi